movimentare, movimentazione delle mani all'interno di una cappa chimica. questo può spesso e volentieri generare un problema. Poi noi italiani siamo proprio bravissimi no? quando parliamo a gesticolare ci piace proprio questo discorso ecco purtroppo forse anche questo lo riportiamo anche quando lavoriamo sotto cappa. Cioè abbiamo una, un gesticolare molto veloce siamo molto veloci nelle manipolazioni io questo ho notato e quindi queste manipolazioni questo muovere le mani in modo veloce dentro all'interno eh, di quella che è la cappa potrebbe portarti dei rischi, ovviamente su una cappa di sicurezza biologica questo è ancora di più accentuato perché si parla di flussi aminari, ma su una cappa chimica anche se è meno ovviamente accentuata questa problematica, ci può essere nel momento in cui tu fisicamente porti l'aria a te, quindi soprattutto fai attenzione a non trascinarti il contaminante verso di te, non avere un'azione più forte di quella che è l'aria che viene ovviamente aspirata, perché in questo caso ti metteresti a rischio, perché sei comunque vicino alla cappa per quanto poi bisognerebbe entrare a vedere nel dettaglio se c'è un vero contenimento fisico, se il portellone diciamo il vero frontale l'hai messa all'altezza giusta, l'altezza che hai tu rispetto alla cappa, quindi quant'è la tua esposizione rispetto all'altezza di quella che è la cappa stessa, insomma, una serie di cose. Però indicativamente se tu eviti di mandarti l'aria in faccia e buttartela direttamente addosso con un gesticolare di questo tipo, qualsiasi esso sia, ora uno pensa alle mani, ma devi pensare anche agli avambracci, no? Quindi prendo una cosa, la sposto, la prendo, la metto, la faccio, quindi un discorso di questo tipo potrebbe, soprattutto quando viene verso di te, crearti una difficoltà.